Ciao, il mio nome è Luca, da Mr. Gadget, questo è uno spazio in cui, eh, devo dire, ripeto per la terza volta una recensione di un prodotto, eh, mh, poi vi spiego perché, intanto vi dico che oggi proviamo Oppo Find X. Se vogliamo chiamarlo in modalità un po' più nostrana Oppo Find X, eh, terza volta che io rifaccio questa recensione perché l'ho girato una volta, l'ho provato ancora un po', ho rifatto la recensione e poi l'ho provata ancora un po' e sono arrivato a quella che è probabilmente la versione finale, le altre due le ho Uh, buttate via tenete conto che sono diversi giorni che lo sto uh, provando prima di cominciare voglio ricordarvi che mrgadget.net è tutto nuovo uh, il sito internet completamente rinnovato perfetto per la navigazione anche da uh, mobile molto più uh, veloce e reattivo vi consiglio di, uh, fare, un occhio su, uh, di fare un salto su mrgadget per dare un occhio e vorrei soprattutto il vostro parere anche uh, sulla uh, nuova uh, grafica del mio blog uh, oppo Find X. Questo è un prodotto in cui eh, bisogna subito mettere in chiaro quanto conti per voi la bellezza di un prodotto. Se siete sensibili alla bellezza, questo è un prodotto straordinario. Se siete solo alla ricerca di scheda tecnica, di foto perfette al eh, subpixel, allora questo non è il telefono eh, per voi. Ma andiamo eh, per gradi. Il telefono lo tolgo eh, guardiamo dopo, dentro la confezione eh, una cosa secondo me fondamentale eh, perché questo è un telefono bellissimo ma anche eh, estremamente delicato e quindi ecco la cover che è stata inserita tra l'altro è particolare perché sembra gomma silicone in realtà è rigida dà una eh, notevole eh, protezione al telefono e poi sotto insomma qui si pecca un po' perché auricolari che sono praticamente Uh, identici a quelli di uh, Apple e poi il caricabatterie con il VOOC Charging. Allora guardiamo da vicino il nuovo Oppo Find X, ve lo faccio vedere in questa versione in cui ho installato il Pixel Launcher uh, che conserva il cassetto delle applicazioni e vi permette eh, di fare le cose che abitualmente fate con un launcher. Perché? Adesso vi faccio vedere anche il eh, perché. Perché se utilizzate in realtà il launcher predefinito, che adesso andiamo a vedere immediatamente, questo è il eh, launcher di eh, sistema che mette tutte le applicazioni in un unico livello ma non vi dà ad esempio l'opzione eh, di governare queste applicazioni in eh, ordine alfabetico vedete non c'è un cassettino o una zona applicazioni potete semplicemente in questo modo scegliere eh, che tipo di effetti avere per eh, le transizioni eh, oppure eh, scegliere di inserire i widget quando volete spostare eh, una applicazione da una parte all'altra vedete appaiono queste miniature che sono sotto il display che vi aiutano invece a capire quante schermate avete e come gestirle però direi che una delle cose che mi piacciono veramente poco di questo telefono è proprio il suo launcher ma ci torniamo dopo adesso vediamo un attimo invece la parte di stile di dettaglio questo è un display amoled è un display amoled con una eh, diagonale da 6,42 pollici, è un display AMOLED che quando il sensore della fotocamera è chiuso ha addirittura il 93,8% di rapporto tra superficie totale e eh, display, quando fate questa cosa e quindi appare la fotocamera la superficie diventa eh, dell'87%. Eh, questo è un display con una definizione 1080 x 2340, una ratio di no, 19,5 eh, noni eh, come eh, proporzione e una superficie davvero eh, importante eh, perché siamo addirittura oltre i 101 cm quadrati, no? quindi siamo veramente davanti a qualcosa di eh, notevole. Gorilla Glass 5 per eh, la protezione e eh, ci sono 401 pixel per pollice. Se io giro il telefono noterete come non ci sia assolutamente eh, nulla sulla parte eh, posteriore e qui arriviamo al fatto che non esista il sensore delle impronte digitali. Eh, la sfida di utilizzare lo sblocco con il viso che vi mostro eh, immediatamente, allora vedete quando io sblocco, quando alzo il telefono vedete in questo punto lui ha riconosciuto il mio viso, ve lo rimostro un'altra volta, sollevo, lui apre il pop-up, ve lo faccio vedere meglio anche in questa posizione, apre il pop-up della fotocamera, mi riconosce e il pop-up si richiude. Funziona al buio, senza problemi, purtroppo con la barba a volte dà un po' di difficoltà. Eh, il fatto che manchi il sensore delle impronte digitali vi porta inevitabilmente a dover digitare il codice, che non sempre è la cosa più comoda e più immediata da fare. Però, insomma, ci torniamo eh, poi. Intanto abbiamo detto, 6,42 pollici, Amoled. Eh, alla parte, sulla parte posteriore non c'è assolutamente niente, un lato pulitissimo con il solo eh, pulsante di accensione, altro lato estremamente pulito anche lui con i due eh, pulsanti per il controllo del volume, il volume rocker, curiosità, il cassetto della sim è messo Qui nella parte inferiore del telefono dove c'è anche eh, l'attacco USB Type-C, curiosamente tra l'altro è un USB 2.0, poi abbiamo visto insomma, la parte altoparlante e eh, microfono. La parte eh, superiore, eh, che invece è attiva in questo modo, ha una fotocamera frontale, poi ci torniamo, e una eh, doppia si è richiuso adesso perché ho toccato un'altra icona e poi vedete una doppia eh, fotocamera eh, posteriore anche questo torniamo sulla fotocamera eh, successivamente per vederne i dettagli ecco esteticamente io trovo che questo telefono sia di una bellezza al limite dell'imbarazzante cosa ne pensate? Allora, bello, bellissimo, ma, ma quanto costa? 999 euro, che è un prezzo importante, dentro c'è tanta tecnologia eh, rilevante, c'è un processore Snapdragon 845, eh, devo dire che ci sono eh, tagli di memoria, intanto andiamo a vedere un po' anche come è fatto eh, il menu, tagli eh, di memoria da 128 da 256GB, ci sono 8GB di RAM all'interno, c'è una GPU adreno eh, 630, quindi insomma c'è una dotazione eh, veramente importante. Allora, vediamo un po' come è fatto il software? Abbiamo detto dunque launcher su un solo livello, non mi piace, poi abbiamo quick toggles, questi gestiti bene con una grafica carina che richiama un po' il mondo di Oppo in cui il verde è sempre tema di Oppo, non, non Oppo, un refuso. Vediamo, allora la prima cosa che potete fare è gestire la barra di stato con le notifiche, allora un elemento avete sentito, avete letto probabilmente che questo telefono ha le notifiche che non funzionano, per qualche misteriosa ragione sono disattivate per default probabilmente un piccolo glitch eh, del software è fastidioso ma si risolve in due eh, secondi quindi non lo vedrei tra eh, le cose drammatiche potete scegliere sulla barra di stato eh, che cosa volete vedere la percentuale della batteria ad esempio che potrebbe essere eh, una cosa eh, importante il display potete scegliere il, eh, il calore la tonalità del eh, vostro eh, schermo e poi ecco l'effetto della luce panoramica ehm, sul display, eh, questo è un effetto mo molto carino, eh, quando arrivano ehm, telefonate o quando avete notifiche sul vostro display eh, ci sono degli effetti colorati con dei gradienti sul bordo che sono secondo me bellissimi esteticamente, gli stessi che vedete tra l'altro nel momento in cui il telefono è in eh, carica. Potete poi insomma, essenzialmente gestire la visualizzazione delle app a schermo intero, la parte con la proiezione notturna, però insomma, tutto sommato situazioni abbastanza semplici. Qui potete scegliere il layout della schermata, ma solo per il numero di applicazioni che compaiono sullo schermo e poi c'è la scelta delle, del tema o degli sfondi che avete a disposizione per il telefono. Essendo uno schermo AMOLED potete sbizzarrirvi con gli sfondi eh, più belli e possibili in circolazione. C'è da sottolineare una cosa, non ci sono le gestures ancora eh, nella versione europea, c'è <coughs> una questione legata ai eh, diritti, alle properties, eh, insomma eh, copyright, quindi le gestures che forse avete visto in alcune recensioni eh, con prodotti asiatici non si vedono da noi. Eh, insomma, essenzialmente vedete eh, il controllo dello sblocco del viso e questa è una delle parti più importanti, no? allora, alcune delle eh, traduzioni sono un po' bizzarre, intelligente e pratico, ecco diciamo che qui eh, gestite la parte di navigazione, eh, potete scegliere l'ordine dei pulsanti e se nascondere la barra di navigazione, potete eh, gestire multitasking a tutto schermo e trovare quelle che sono le applicazioni rapide eh, da eh, utilizzare, <coughs> eh, è veramente una cosa, cioè quando voi girate, avete delle il telefono lo mettete in multitasking, avete alcune applicazioni che potete gestire e aprire in eh, tempo reale. Poi ci sono le gestures e eh, i movimenti, ecco questa è una cosa interessante, perché ci sono due gestures eh, che sono carine, con un movimento che è doppio, avete visto io ho mosso due volte il dito eh, sul eh, display, e sono tornato all'applicazione precedente è una specie di loop tra le ultime due applicazioni aperte se invece muovo le dita con un movimento che da un lato è a salire dall'altro a scendere o viceversa apro invece il, eh, lo schermo diviso e questo è molto utile per accelerare un po le applicazioni senza eh, passare da altri eh, menu eh, avete la possibilità di fare uno swipe con tre dita per catturare lo schermo potete sollevare essenzialmente per attivare lo schermo questo è molto utile per sbloccare il telefono senza bisogno eh, di eh, schiacciare il tasto eh, di accensione e poi potete rispondere alle telefonate semplicemente avvicinando il eh, telefono all'orecchio. Ecco, questo dunque eh, una serie di eh, dettagli che eh, in, tra l'altro introducono anche la presenza dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale che vi supporta anche ad esempio nella carica della batteria, c'è il VOC charging che vuol dire che circa, in un'ora passate dal 12 all'88% in modo piuttosto veloce, l'ultimo pezzo di carica invece viene rallentato perché viene gestito dall'intelligenza artificiale per non eh, danneggiare la batteria. Poi per quanto riguarda insomma, le altre funzioni, devo dire che siamo eh, più o meno in, con cose che noi conosciamo anche da altri eh, prodotti orientali, in particolare la possibilità di clonare le app che potete eh, utilizzare in qualunque momento per avere eh, due account con lo stesso social network. Allora, fotocamera, fotocamera, fotocamera, fotocamera. È eh, veramente così complicato aprire eh, il pop-up? Allora, immaginiamo un telefono, guardate, ne ho qui un altro. Vi faccio... Eh, guardate eh, il movimento che voi fareste per eh, la vostra applicazione. No? Cioè, questo è il Galaxy Note, voi schiacciate il bottone di solito e poi fate questo movimento per scattare la foto. Ecco, avete visto come ha funzionato. Se voi pensate... A uh, Oppo Find X, la stessa cosa. Voi fate questo movimento nel momento in cui voi prendete il tempo per girare il telefono. Il telefono comunque ha la uh, fotocamera uh, già disponibile. E uno dice: Sì, ma se io devo fare una foto verticale, ah, uomini di poca fede. Uh, mannaia la allora mh, prendete sempre il telefono nel momento in cui voi lo piazzate nella posizione in cui potete scattare la foto quindi nello spazio che serve per uh, scattare la muovere per scattare la foto vedete la fotocamera è disponibile uh, 20 megapixel o 16 megapixel ora allora apriamola intanto doppio uh, sensore nella parte uh, posteriore con uh, il flash al centro ecco li vediamo in questa eh, questa posizione vedete doppia fotocamera con flash al eh, centro una da 20 l'altra da eh, 16 megapixel con apertura eh, 2.0 la fotocamera da 16 megapixel ha anche una stabilizzazione ottica solo quella eh, da 16 megapixel eh, video 4K con 30 frame al secondo Full HD a 240 frame al secondo potete girare fino a 480 frame al secondo per i video a 720 eh, pixel tempo eh, di scatto eh, della eh, fotocamera mh, devo dire, tac, vedete, immediato volendo avete anche il eh, vostro eh, teleobiettivo scatto anche in questo caso eh, molto eh, veloce mh, qualità delle foto, mi buone ma non buonissime dettaglio allora modalità bellezza questa sappiamo insomma è una delle cose che piace molto alle popolazioni orientali i filtri eh, colorati e poi abbiamo google lens invece che sappiamo è la funzione di google per il riconoscimento delle eh, immagini, no? se la mettiamo ad esempio al lavoro qua io ho scattato la foto alla mia tazza e mi propone delle tazze alternative da eh, comprare oh, quindi anche Google Lamps, eh, Google Lamps per l'utilizzo eh, dell'intelligenza artificiale avete varie modalità di ripresa del vostro telefono il time lapse lo slow motion avete eh, poi la modalità video normale la foto la modalità eh, ritratto e la modalità adesivi sottolineo un dettaglio eh, importante la modalità Ritratto è presente anche con la fotocamera anteriore. Fotocamera anteriore che non è doppia, ma grazie all'utilizzo di un algoritmo riesce comunque ad estrapolare un eh, selfie con eh, l'effetto eh, bokeh. Eh, a proposito, ecco un dettaglio: anche questo è un po' apple eh, cioè un po' Apple oriented. Avete la possibilità di eh, scegliere quale modalità eh, ritratto utilizzare per le vostre immagini. Eh, la fotocamera anteriore, scusate, 25 megapixel, con eh, la possibilità di prendere video 1080 pixel con 30 frame al secondo, una qualità, mm, mm, mm, ni. diciamo che, mm, ni. però, insomma, tutto sommato eh, si eh, difende. Mm. È il prodotto con la miglior fotocamera del mercato? No. Eh, questo sicuramente non è sicuramente da, da, da, da buttare, diciamo che le foto sono nella media, non sono il suo punto di forza. Allora abbiamo detto che questo è il prodotto più difficile da recensire in assoluto perché è un eh, prodotto eh, complicato eh, da, da, da, da diciamo sintetizzare, no? bellissimo eh, da vedere, guardate io in questo devo dire che tra l'altro anche veloce da utilizzare vorrei farvi sentire anche l'audio per sentire un po' com'è vi dico già che non è di grandissima qualità ma ha un volume molto alto volume molto alto, devo dire, qualità eh, però insomma, se vi serve come viva voce per le telefonate o magari per ascoltare un po' di musica quando siete in giro devo dire che la qualità è più che buona velocità eh, ottima anche quando utilizzate prodotti eh, demanding dal punto di vista eh, grafico devo dire che eh, si comporta assolutamente molto eh, eh, mo molto molto bene vi voglio far vedere eh, ad esempio l'avevo già fatto partire 18 volte ma lo rifacciamo eh, ancora insomma essenzialmente guardate anche un real racing dannata guardiamo un po' da vicino per vedere un po' di frame mi sono scappati via maledetti avete modo di questo il primo videogioco giocato a rovescio senza guardare però insomma vedete che essenzialmente anche la qualità complessiva è eh, più che buona e devo dire che si comporta assolutamente bene. Allora, in sintesi, per chiudere questa che è la recensione più lunga del pianeta. Eh... 1.000 euro, 999 euro eh, per un prodotto con un display molto grande, 6,42 pollici, AMOLED, certo qui ci sono molte mancanze, non c'è il jack per le cuffie, non c'è il trasmettitore NFC, che forse è la mancanza più grave perché non potrete usare eh, Google Play, eh, non c'è il sensore delle impronte digitali, non c'è la certificazione IP67, IP68, eh, non c'è la radio eh, FM, insomma, sono molte le mancanze di un prodotto che ha concentrato tutto nel suo impatto eh, estetico dovete decidere voi se questo eh, valga la pena eh, di acquistarlo eh, oppure no batteria 3730 mAh con eh, una buona durata l'ascolto eh, pur essendo messo eh, insomma, il, la, la capsula in una posizione quasi impossibile l'ascolto eh, delle telefonate è comunque buono la ricezione è di buon livello il wifi si eh, comporta bene insomma è un prodotto in cui l'estetica è la parte centrale siete voi che dovete decidere se questo per voi è sufficiente oppure no non dimenticate di visitare il sito mistergadget.tv, date un occhio anche al podcast se avete voglia di farlo e mi raccomando iscrivetevi a questo canale se vi piace a presto da Mr. Gadget, buona giornata, voglio sapere, vi piace?